buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo la lettura angelica valida dal 18 al 25 luglio 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte le carte dell'arcangelo michele di, eh, di dorin virtù le carte della guarigione con le fate sempre di dorin virtù stampate da my life in italia e poi abbiamo le carte dei, degli unicorni ok eh, prendere, faremo tre gruppi tre letture diverse gruppo a gruppo b e gruppo c vi chiedo gentilmente durante la preghiera che andremo a fare adesso di chiedere ai vostri angeli all'arcangelo michele alla vostra anima qual è la risposta giusta per voi ok a b o c ora iniziamo con una preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e tutti gli angeli della coscienza dell'arcangelo michele e vi chiedo con amore di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, sintonizzandoci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Aiutateci a eliminare l'ego, aiutateci a uscire dalla paura e connetterci con l'amore più puro e grande. E vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la verità, la saggezza, l'integrità e l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente, padre e.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 esce per questa nuova settimana eccola qua si sì, gentile con te stesso e con te stessa gruppo A vediamo il gruppo B eccola qui ci pensa Dio ok Vediamo un po' il gruppo C. La tua casa è protetta dagli angeli. Bene. Andiamo con le carte delle fate. Eccola qui. Ridi. Questo gruppo A, un invito veramente a, alla gioia. Prendetevi cura di voi stessi. Una relazione romantica per il gruppo B. Vediamo il gruppo C. Eccolo qua. Esercizio fisico. Interessante. Ora vediamo le carte degli unicorni, gruppo A, dal ballare, assolutamente, un invito alla gioia per il gruppo A, vediamo un po', gruppo B, eccolo qui vite precedenti, bene bene bene, questa è una lettura importante per il gruppo B, vediamo il gruppo C, eccola qui è saltata fuori, flusso, ok vediamo un po', iniziamo col gruppo A allora, l'invito da parte degli angeli e dell'Arcangelo Michele è un invito a sintonizzarsi nelle frequenze della gioia, dell'amore, della felicità, lasciare andare i problemi, uscire dal caos della mente, prenderti cura di te stesso, di te stessa, si gentile, amorevole, con te stesso e con te stessa parlati con parole di gioia, con parole potenzianti, con parole d'amore. Un suggerimento è anche quello di fare affermazioni positive, non essere severo, non essere severa con te stessa, non ha senso tutto questo, eh, sei invitato veramente a avere armonia eh, col tuo corpo con la tua persona con la tua anima ridi di più, guarda dei film comici, guarda qualcosa che ti fa ridere eh, insegui le tue passioni, i tuoi hobby eh, ridi di cuore hai bisogno veramente di sintonizzarti nella frequenza della gioia e lasciare andare tutto ciò che ti sta impedendo di essere in armonia ecco un'altra cosa potresti ballare, ascolta musica anche a casa se non vuoi andare in discoteca balla con la musica in casa hai bisogno di sfogarti hai bisogno di ridere hai bisogno di far salire sulle frequenze perché grandi cose arriveranno a te se tu sei nella gioia se tu sei eh, col cuore aperto alla ricettività e all'abbondanza è importante vibrare nella frequenza dell'amore più puro quindi questo è un invito alla gioia da parte degli angeli dell'arcangelo Michele ok Passiamo al gruppo B ci pensa Dio, molto probabilmente stai pregando per una data situazione, in alcuni casi eh, ci sono persone che stanno pregando per incontrare la persona giusta, per incontrare l'anima gemella o per risolvere magari anche questioni, eh, magari c'è stato un conflitto, un litigio, sono cose risolvibili, basta pregare e mettere tutto nelle mani di Dio, va bene? Assolutamente una nuova relazione romantica o una riconciliazione nel rapporto d'amore che c'è tra te e il tuo partner questa è l'energia giusta per te eh, per il nuovo amore per la crescita di un vecchio amore eh, le vostre anime sono in sintonia le vostre anime si sono già conosciute ok quindi è un discorso karmico che deve essere rilasciato questo non vuol dire che una relazione karmica questo vuol dire che se hai avuto dei conflitti, non preoccuparti, le cose andranno per il meglio in quanto il vostro amore è un amore guidato dagli angeli, un amore guidato dall'alto, quindi assolutamente questa persona è la persona che fa cantare il tuo cuore di gioia, è la persona eh, che ti aiuterà nel tuo percorso di vita, è la persona eh, molto probabilmente giusta per te e per il tuo massimo bene, quindi se avevi paura, se avevi dei dubbi, lasciali andare, ok? Se ancora non hai incontrato nessuno, molto probabilmente dovresti mh, uscire di più anche a fare una passeggiata a fare la spesa perché l'energia giusta per incontrare qualcuno di importante nella tua vita ok si parla di amore romantico di relazione romantica buone probabilità per nuovi incontri ok bene passiamo al gruppo c allora gli angeli stanno dicendo che le tue preghiere stanno funzionando la tua casa i tuoi cari voi siete protetti dagli angeli da dio continua a pregare per la protezione è molto importante eh, però devi stare tranquilla sei al sicuro eh, è un invito a Uh, fare esercizio fisico per metterti in forma, ma soprattutto per, uh, come dire, per scaricare lo stress, l'ansia e le paure, per lasciare andare il passato, per aumentare il tuo potere personale e spirituale anche di manifestazione dei tuoi sogni e obiettivi con energie alte, con le energie giuste riuscirai meglio a realizzare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi e tutto nel flusso c'è una grande energia a tuo favore a favore sì, ehm, assolutamente eh, sta arrivando un felice un felice eh, come dire risultato, va bene eh, assolutamente cerca di avere eh, aspettative positive tutto andrà per il meglio questa situazione è ormai risolta eh, gli angeli ti stanno proteggendo gli angeli e dio ti stanno vegliando su di te tutto andrà per il meglio in quanto questa settimana l'energia è molto molto potente per tutti voi sono energie di manifestazione molto potenti, approfittate per pregare, per fare affermazioni positive perché eh, assolutamente sono le energie giuste che vi aiuteranno a manifestare più velocemente i vostri sogni e i vostri obiettivi. Bene, per questa settimana la nostra lettura eh, si è conclusa, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la guarigione sulle altre persone con l'utilizzo delle nuove frequenze di luce, di persona, se siete in Sardegna io mi trovo ad Alghero a distanza per chi si trova in, in altre parti d'Italia o del mondo va bene mi occupo anche di facilitare le letture angeliche con le carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele ok volevo ricordarvi che la classe del percorso di coaching per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce partirà martedì 19 luglio 2022 3 Posti disponibili mi raccomando e c'è una, una fantastica promozione proprio per te che mi segui su youtube eh, contattami se sei interessato sono nove settimane di percorso imparerai tutto sulle nuove frequenze di luce come connetterti come interagire con esse come facilitare la guarigione su te stesso e sugli altri imparerai tutto su logo ceiling e riceverai anche da parte mia tre sessioni di guarigione un pacchetto super completo una promozione super speciale solo per te che mi segui su youtube quindi ripeto solo tre posti di, disponibili eh, per chi invece vuole vivere l'esperienza dal vivo di persona vuole vivere l'esperienza delle nuove frequenze di luce in persona eh, il nuovo percorso il nuovo seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce sarà nel weekend del 29 e del 30 ottobre 2022 per chi è interessato a fare un full immersion di quattro giorni allora partirà da sabato 29 ottobre a lunedì martedì scusa martedì primo novembre ben quattro giorni sotto immerso immersa nelle nuove frequenze di luce È un percorso super completo dove riceverai anche se non l'hai già ricevuta la tua connessione al sé superiore personale, la connessione al sé superiore personale può essere ricevuta solo di persona. Se non sei interessato al seminario, ma vuoi ricevere la connessione al sé, puoi anche fare eh, questa. Eh, puoi anche decidere di, eh, di, di, fa, di ricevere la tua connessione ma devi prenotarti in tempo perché i posti sono limitati va bene eh, volevo ricordarvi se volete imparare a connettervi con gli angeli con l'arcangelo Michele attraverso i suoi insegnamenti abbiamo il corso online con lezioni scaricabili e presto ci sarà un seminario dal vivo in presenza verso gennaio febbraio 2023 quindi per piacere per qualsiasi domanda per qualsiasi informazione, se sei interessato anche a fare un percorso di coaching con logo ceiling per eliminare blocchi, paure, sistemi di credenze limitanti, sono veramente tanti i servizi che Connessione Angelica offre attraverso di me e i membri del mio team, quindi non esitare a contattarmi, il mio numero è 340 950 0840. io vi saluto, vi abbraccio, buon weekend e buon inizio di una nuova settimana, un bacione a tutti, ciao ciao!